Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? La politica è l'arte del governo, dei beni comuni e di quello che serve a tutti i cittadini. È la, lo strumento più importante che abbiamo a disposizione. Serve a prendere decisioni collettive che vadano il più possibile a vantaggio di tutti e che determinano il modo con, nel quale viviamo. Quindi è sicuramente uno degli elementi più importanti delle società contemporanee. Dunque, qual è il futuro della politica? Spero molto radioso, spero che sia un futuro che veda la partecipazione sempre più convinta di, di tutti i cittadini nel prendere decisioni collettive, quindi di informarsi, di essere coscienti e dello scegliere come meglio si crede. Il, la circostanza che ci sia una partecipazione così limitata nel nostro paese è l'altro lato della medaglia della sua crisi. E cioè, I paesi in crisi sono quelli in cui i cittadini sono disillusi, si ritirano soltanto in un particolare, in un privato, ma nessuno sta bene se poi i beni comuni, i beni collettivi non stanno bene, nessuno sta bene se non sta bene anche l'altro e a questo serve la politica. Grazie e buon appetito!